Ultimo. Allora, mi sentite? Spero eh, di ottenere una risposta in chat. Sì. Eh, allora, io ho iniziato anche la registrazione e spero che, che venga perché un attimo fa mi dava che il sistema era occupato, troppo occupato per supportare la registrazione. Se mi date un minuto, provo a autoregistrarmi. Beh, intanto io mi faccio vedere, speriamo che mi vediate. Mi vedete? Uh, no, devo togliere la condivisione. Eh, ecco, adesso forse mi vedete. Hola, eh, metto a posto la webcam. Allora, buonasera a tutti. Eh, questa sera, appunto, parleremo di. Eh, come creare delle video lezioni, affrontare la questione della scuola a distanza eh, stiamo usando uno strumento open source libero che è Jitsi non profila nessuno, non lascia tracce sulla privacy eh, non c'è bisogno neanche di fare nessuna dichiarazione in questo momento di emergenza un po' passa in secondo piano però è un elemento abbastanza che ha il suo valore insomma Pensare che noi mettiamo in collegamento delle famiglie, delle persone, dei bambini e che noi dobbiamo garantire che non esiste una profilazione. Eh, aspetta che tolgo il microfono perché se no mi sento e mi la fastidio. Ecco, va, no. voi mi date conferma che si sente. Allora, eh, siamo in 38 in questo momento, il sistema Regge sta registrando, Bo, speriamo che funzioni. Eh, allora, questo argomento, come vedete, avete visto nella pagina che vi ho eh, messo all'inizio all dell'incontro che ho lasciato lì. Eccola qui. Era un discorso storico, penso che lo possiate vedere perché l'ho condiviso il mio monitor. Se fate clic sull'iconcina. Vabbè intanto buonasera a tutti, mi sono dimenticato anche di ringraziare Stefano, eh, per me è un piacere riuscire a condividere delle competenze che non sono quelle solo sulle piattaforme ma anche sulle soluzioni residenti. C'è una signora con la webcam aperta, Cesarini Marina Rosa, è meglio che la chiuda perché così vede meglio e se avete dei problemi um, me li scrivete in chat, poi dopo alzate la mano e vi do la parola. Eh, allora, partiamo un po' da una questione storica. Ne parlavo già quando si parlava nel 2013 di DSA, e adesso è venuta all'ordine del giorno quella storia di fare delle video lezioni. La video lezione non è solo scuola a distanza. La video lezione è eh, poter arricchire... Pronto? Mi sono perso. Mi sentite? Io adesso non mi sento più. Mi, non mi sento più. Mi sentite? Mi sentite? Sì, grazie. Allora io vado avanti perché. Sì, aspetta, la sentiamo. Se devo cambiare accidenti qua. Sì, eh, ci sia sì, una persona magari che mi dà l'ok. Okay perché io sto usando due PC per evitare di restare a piedi. Mi sentite allora? Uh, ok. Allora se la, la chiama. Sì, sì, sì, sì. Allora, se ne parlava anni fa, qua di SA, appunto, come le videolezioni sono uno strumento eh, asincrono che permettono ai bambini di poter fedelmente seguire una lezione, ma anche poterla rivedere, ri, eh, rivalutare, ripensare, riascoltare. E questo significa dare a ognuno il proprio tempo di apprendimento. Oggi questa cosa è diventata eh, necessaria perché c'è questo problema del coronavirus, però... Eh, se ne parlava da tempo insomma fare video lezioni significa e mettere a disposizione ne abbiamo parlato anche nel corso che abbiamo fatto lì a Pavia significa appunto creare le condizioni perché i nostri ragazzi possano poter eh, ripescare quello che eh, non hanno potuto seguire nel momento magari avevano mal di pancia, non erano attenti o, o erano a casa appunto malati eh, io ne parlai tanti anni fa di questa cosa qua ma insomma forse non erano maturi i tempi perché mi ero accorto che con i miei ragazzini fare video lezioni in questa maniera era molto utile e permetteva a questi ragazzini di imparare allora le prime video lezioni che facevo io ve la presento questa cosa perché poi ne parliamo con i software è interessantissimo perché io le facevo con una telecamerina come vedete in questa immagine appoggiata sul tavolo che registrava un quaderno dove l'insegnante faceva lezioni eh, io ho preparato anche adesso ve lo mostro eh, eh, delle immagini dove si vedono i ragazzi che le facevano le video lezioni e eh, per capire perché questa cosa è piuttosto interessante in quanto eh, adesso vi condivido questa uh, applicazione eccola qua è abbastanza interessante perché eh, praticamente voi potete fare queste video lezioni come questa uh, ragazzina qua vedete le eh, video lezioni che io ho messo online di matematica, di storia, di scienze le prime erano fatte con una telecamera attaccata al monitor che registrava semplicemente il ragazzino che parlava e quindi lui la faceva senza tanta tecnologia praticamente carta e penna, colori, evidenziatore in una conversazione perché questo era un gruppetto eccolo qui, tutto lì, una telecamera rinattaccata al monitor, che riprendeva giusto giusto il pezzo di carta e poi veniva trasmessa. Queste video lezioni nel mio sito, nel mio canale, hanno migliaia e migliaia di visite, perché sono semplici, sono fatte come parla un bambino, con i ragionamenti suoi, vedete, stava facendo il minimo comune multiplo, tutto lì, in gruppo, eh, si faceva questa cosa. E, poi questa tecnologia qua, eh, della webcam che, che registra, a me è servita anche per un discorso di scuola in ospedale, che eh, adesso io Ah sì, non vi ho fatto vedere tutte le immagini. Poi alcune le ho fatte io, e adesso penso si sia persa la condivisione. Sì, si, si è persa, no, si è persa, è tornata la mia, eh, la mia schermo, eccolo lì. Ecco, poi alcune video lezioni le ho fatte io e le ho fatte semplicemente montando o la webcam su una bajur, vedete? Questo oggetto tra l'altro lo vende la Epson, costa 500 euro, ma io non ho fatto altro che attaccare una webcam a una bajur dismessa, eh, avevo anche, eh, eh, come si dice, la possibilità di allungare e abbassare la con il telescopico della lampada il, lo schermo per poter prendere esattamente il quaderno e se andate sul mio canale le trovate eh, quindi eh, un sistema molto semplice per fare eh, video lezioni eh, queste video lezioni fatte in questa maniera eh, sono molto efficaci perché eh, voi potete eh, attaccare una webcam eh, sulla cattedra, scrivere sul pezzo di carta e proiettarlo là lì. quindi in realtà finché la fate si registra e se la fate e la registrate eh, potete immediatamente eh, metterla a disposizione dei ragazzini poi si pone il problema eh, su come verrà trasferita eh, sul, sul cloud, con che criteri con che diritti e con, che, con quali condizioni quindi vedete un po' voi Ecco, sì, vedo che il dirigente ha messo il mio sito sul vostro chat. Se voi cliccate sul sito, andate la, la pagina link utili, trovate il canale YouTube. Tra l'altro nel canale YouTube io presento, ho caricato ieri delle web lezioni che sono quelle che oggi vi presenterò. Quindi, eh, come dire, questa cosa della scuola a distanza era una cosa che veniva già da tempo. Eh, ce n'era bisogno e io ho documentato in questo video eh, che adesso vi farò vedere eccolo qua e... ecco. lo sentite? spero di sì adesso vi mostro anche perché lavoro su due monitor abbiate pazienza perché l'età avanzata produce dei pasticci eccolo qua e... eccolo qui questa cosa qua ve la mostro, è un eh, webinar che io ho fatto per eh, eh, i coordinatori della, del Sostegno di Roma per eh, supportare la scuola in ospedale. Allora, se, cioè, Oggi il coronavirus è un problema che ha insomma, è diventato un problema di massa, ma se voi eh, ci pensate, ogni scuola che abbia due o ragazzini, uno ce l'ha in ospedale. Uno, due, forse di più oppure che devono stare a casa, che vengono a scuola con le gambe rotte pur di seguire le lezioni. La cosa sarebbe molto semplice, come in questo webinar io la spiego, eh, dura una mezz'oretta, ma non ve la faccio vedere, vi dico solo un po' come funzionava e chi è interessato se lo va a vedere. È sul mio canale YouTube, scrive Scuola d'Ospedale, è una lezione. Praticamente è un'installazione semplicissima, qui si vede in questa immagine eh, un, eh, un, una... Ma è già iniziata, io non vedo, non sento niente, è sterita eh, sì, è già iniziata Deve probabilmente attaccare Non si vede Luciana, non si vede Non si vede Io ho condiviso Sì che si vede, io lo vedo No, no, no, ho fatto partire il video Ho fatto partire solo la prima pagina del video eh, Adesso faccio la verifica con un pc non si vede. Qualcuno mi dà un feedback. Si vede o non si vede? Sì, no. Ci sono no varie... non si vede. Io non la vedo. No, la persona si deve vedere cliccando sul, sulla mia posizione eh, una, eh, una diapositiva con la scuola in ospedale. No. Eh, mi sembra impossibile perché eh, perché io la vedo. Comunque. Eh, comunque. Io, non, io non riesco a vederla, mi scusi, eh, non riesco a vederla. Va bene, sì, allora la ricondivido, fatto bene sentir, a dirmelo. La ricondivido. Adesso vedete me. Vedete me? Sì. E adesso vedete okay. la vedete scuola in ospedale? Sì, ora, ora, si, si. ora si vede. Sì. Buon, questo video eh, ve ne faccio vedere un pezzetto: eh, permette di spiegare come una qualsiasi, qualsiasi classe che non sia il coronavirus, ma con un bambino a casa malato, 15 bambini a casa malati. Anche con un, delle osservazioni di tipo pratico, una maestra che non aveva preso mai in mano un computer, qua siamo nel 2017, una bambina malata, un problema grossissimo, va in ospedale, resta via, non si sa quando. Il giorno stesso era già in collegamento con la classe. Come? Una webcam attaccata, come vedete, eh, eh, qui eh, sopra il monitor, eh, una piccola postazione al posto della ragazzina, la ragazzina vedeva la maestra e la lavagna, eh, eh, poi, eh, con le spalle alla luce se non vedeva niente i compagni vedevano la ragazzina per cui la ragazzina era in classe virtualmente parlava, l'ascoltava eh, vi sollecito a guardare questo video ecco, questa era vado un po' avanti sentite l'audio? sentite l'audio? si, lo Ecco, la, senza far passare mezz'ora su questa cosa, però ve la spiego. Vedete, questa era la postazione, uno scanner per inviare le cose alla ragazzina, un PC usato, un vecchio monitor con su di Linux, perché non volevo continuare a, darla, a mettere a posto la macchina, perché dopo un po' con Windows era finita, con su di Linux è andata tre mesi, e non c'è stato bisogno. Una webcam stupidissima da 10 euro, come quella che sto usando adesso, e questa era la classe che vedete qui, la maestra spiegava, la webcam eh, prendeva la lavagna fino a un metro più o meno di altezza, si doveva scrivere in giallo perché sennò si vedeva male, i bambini alla mattina passavano a salutare, lei salutava e passava la mattinata in eh, con presenza con la maestra. Se per caso non ce la faceva perché doveva andare via, per qualche ragione la bambina eh, se ne andava. Adesso qui, eh, questa si vede meglio la postazione, la vedete? sì. Ecco qua, eh, in questo webinar è la maestra che racconta l'esperienza e racconta che parte da zero, appunto, perché lei non sapeva niente di questo. Però era tutto automatizzato, bastava accendere la macchina, partiva tutto e lei, eh, perché basta dirgli agli programmi parti in automatico, allora dico, sta cosa è utilissima, basta un pc, un portatile messo lì e il bambino può seguire. All'epoca usavamo Skype e adesso qua lo spiego quindi chi è interessato si guarda questo video capitasse in classe se lo mette eh, se lo mette a funzionare un sistema del genere questo diciamo non è il sistema che usiamo noi una web lezione a distanza e noi interagiamo senza essere a scuola questa è la situazione più normale cioè di una scuola che ha mezzi ragazzini a casa con influenza perché io due anni fa quando lavoravo eh, in febbraio direi che il 30% erano a casa con l'influenza. Non era coronavirus, ma erano a casa. Penso che succeda più o meno in tutte le regioni d'Italia che quando ci sono questi colpi di influenza, pur non essendo eh, così eh, devastanti come sto coronavirus, eh, fate, tiene a casa un sacco di bambini. Sarebbe bellissimo che loro si potessero collegare con un collegamento come quello che adesso ho fatto, clicche e vedono la, la classe, parlano con la classe, interagiscono. Voglio dire, è un livello di eh, attenzione per ogni. Mh, mh, ecco, 1968 dice qualcuno, eh, 13 milioni a casa. Sì, questa cosa, questa cosa è una cosa molto più normale di questa eccezionalità. Io le considerazioni che faccio è che questa eccezionalità ci porta avanti di un passo, tutto sommato, se la guardiamo da un altro aspetto, perché ci obbliga a riflettere su quanti sono a casa. O per incidenti, o perché sono malati, normalmente non è eccezionalità Io ne parlai all'epoca col dottor Ciambrone, che si occupava dei centri territoriali di supporto, perché io ero operatore del centro territoriale di supporto. E si mise quasi a ridere, non capiva quanto era questa massa di problemi. Per fortuna, no, per fortuna, voglio dire, facciamo di eh, necessità virtù in questa occasione. Allora, adesso eh, passo un po' a quello che volevo raccontarvi. Eh, eh, vi ho fatto vedere come avevamo organizzato la registrazione come abbiamo fatto le video guide con eh, i ragazzini e eh, piano piano adesso passo a farvi conoscere eh, i software che abbiamo usato e che noi possiamo usare per fare delle, eh, mh, delle video lezioni eh, le video lezioni che eh, noi andremo a fare eh, sono eh, video lezioni eh, eh, che facciamo in locale, nel senso eh, con Jitsi le condividiamo, però noi eh, prima di tutto dobbiamo farcele per noi stessi e dopo le condividiamo. Ci sono anche strumenti per fare video lezioni eh, al volo, diciamo, no? YouTube per esempio. Però ad essere sinceri eh, qualcuno mi insegnerà anche quelle cose lì, io invece preferisco farmele per me sul mio pc e poi con le condizioni che ritengo opportune valutato il dirigente, valutato il profilo della scuola, stabilire con che sistema eh, divulgarle. Cioè non affidarle direttamente a una piattaforma, specie se proprietaria, ma tenerla in privato e valutare poi come si ha intenzione di eh, distribuirla. Eh, quindi gli strumenti che io vi farò conoscere adesso, eh, che sono Cam Studio, eh, Capture, o Op Open Board, Audacity, per fare le audio lezioni, e Symbol Screen Recorder, sono tutti strumenti diciamo residenti nel vostro PC. Voi ve la fate, la video lezione, e poi se volete la divulgate. Eh, anche eh, la video lezione fatta eh, sul tavolo, come dicevo prima, l'applicativo che adesso vi farò vedere è questo. Eh, permette eh, di eh, adesso condivido il mio schermo un attimo, eccolo qua. Eh, questo qui è eh, Capture. Eh, permette di, speriamo che non vada in conflitto con, con il fatto che sta usando la, la telecamera. Anche. lui, eh, invece ci va, e eh, allora lo fermo e vi faccio vedere il video, l'avevo previsto, per cui lo chiudo là, e vi faccio vedere il video di come funziona eh, questo programmino, eh, nel video che ho fatto e ho messo ieri in, in internet, eh, è gratuito eh, eh, open source e eh, quindi non c'è profilazione, non invia agli altri le vostre informazioni, né dei bambini né di nessuno. Ecco scusate se sì, sottolineo questa cosa qua. Perché in questo momento io sto vedendo che anche il Ministero ha lanciato delle informazioni per usare qualsiasi piattaforma più che funzioni, è evidente che eh, c'è da salvare salvabile, ed è giusto è sicuramente giusto utilizzare tutto ciò che funziona appunto di tenere in contatto i ragazzini con l'apprendimento. però. E se si può usando noi adesso non vi profilerà nessuno chiudiamo il video e non esiste log, nessun accreditamento né niente eh, non so se, se lo usasse tutta l'Italia questo oggetto qua se sarebbe in grado di supportarlo certamente il, i, i server di Google sono in grado di farlo però insomma qualche tirata d'orecchie dalla Commissione Europea addirittura dal Dipartimento degli Stati Uniti sulla profilazione dei bambini ce l'ha avuta discorso di YouTube, mandandogli la pubblicità dei video che hanno guardato e cercando di infondere nei ragazzini il desiderio di acquistare qualcosa. Quindi per principio di precauzione, eh, se posso fare a meno, eh, io vedo di riuscire a fare a meno. Quindi adesso io vi mostro questo video che riguarda eh, eh, Capture eh, Screen Recorder, che faccio andare su un altro monitor, eccolo qua. E cerco di fermarlo che è già partito là e, mh, ho dovuto registrarlo perché come prevedevo eh, la mia webcam e tutto il sistema eh, viene catturato dal ecco dovreste vederlo bon. vedete giusto dovreste vedere la video lezione e quindi andremo in conflitto quindi adesso invece così voi guardate il video io lo fermo e lo spiego mi sentite Sì. Bene. Sì. Bene, allora come vedete questo programmino si chiama Capture, adesso vi vedrete anche l'indirizzo del sito dal quale poterlo scaricare, e permette anche di utilizzare una webcam che eh, vi traccia qui là. Qui dice anche quanto tempo c'è, ma potete tirare via queste cose qua. Ascoltate il video, dura solo 6 minuti, poi ne parliamo. Ma non si sente il video dell'audio del video? È muto o non? Ah, no, no. Allora lo sento io in cuffia. Allora, ha fatto a dirmelo, lo dico io quello che dice lui perché è la stessa cosa. Eh, aspetti, pronti? Lo ripeto. Allora, Capture è un programma open source. È un programma open source eh, che si installa o può funzionare come eh, video portabile, eh, capture. Lo scaricate da questo sito, eccolo qua. Eh, io adesso ho adesso fermato il video così possiate copiare la migliorizza. Eh, libero Open Source. Lo potete installare, lo potete dare ai ragazzini. Eh, ricordo che fare video lezioni non vuol dire che li facciamo solo noi, vero? possono fare anche i ragazzini, perché una video lezione dei ragazzini, vi assicuro che io ho un canale YouTube che ha 500 euro di visite, sono più gradite, quelle dei ragazzini che quelle degli insegnanti quindi se un ragazzino vi fa una video lezione di storia o di matematica, state sicuri che sul web viene molto gradita spero che abbiate copiato l'indirizzo per caso mai lo mettiamo in chat e andiamo avanti allora eh, ecco qua c'è la dichiarazione del fatto che il codice è aperto eh, per sistemi Windows, da, per tutti i sistemi Windows, e questa è l'interfaccia grafica, allora eh, l'interfaccia d'utilizzo è semplicissima. Ah sì, questa cosa qui eh, la potete scaricare sia per uh, installazione sia portabile, voglio dire, lo spalmate in una chiavetta, cioè scaricate l'esecutivo, eh, non l'esecutivo, il, il file zip in una chiavetta, lo es espandete e funziona come eh, Cam Studio che io ho distribuito lì a, a Pavia eh, e, e potete farlo lavorare da una chiavetta. Eh, sono andato a cercare sul web qualcos'altro di open source perché il CAM Studio con i nuovi monitor e risoluzione molto alta ha delle difficoltà, ha delle difficoltà perché bisogna abbassare la risoluzione del monitor per poter registrare bene e le registrazioni non possono superare un quarto d'ora, questo qui può arrivare a 10 ore di registrazione, quindi capite bene che siamo su un altro livello. Qua è stato installato Cam Capture. Vedete la, la immagine, potete stabilire dove metterla, ingrandirla, e minimizzarla, addirittura non metterla se vi interessa. Si attiva da questo ambiente, in questa interfaccia c'è tutto, si decide il sorgente audio. E qua, se avete più webcam, potete utilizzare eh, potete utilizzare più webcam, come nel caso mio adesso io sto usando la webcam attaccata sul computer piuttosto che quella del monitor. Questa cosa la dico perché se fate una video-lezione catturando la scrivania della vostra cattedra e volete proiettarla sul, eh, sul, sulla LIM, eh, ovviamente non potete usare la webcam del portatile perché se no eh, riprende voi. Io l'ho fatta più di una volta in classe semplicemente attaccando alla costola di un quadernone. L'altezza della costa dell'inquadrone proietta sulla LIM 1 4 e voi andate benissimo. E quindi da questo, punto, da questo ambiente qua scegliete la webcam. Cosa registra? Ecco, queste sono le selezioni di registrazione. Potete registrare dalla webcam, schermo intero, una finestra di applicazione, eh, un, una... Eh, uno spazio delimitato. Cliccando qua con il mouse tracciate l'ambiente la, la, che viene registrato. Ecco, questo spazio che ho delimitato, quando cliccando qua, vi viene fuori il, il mouse eh, con la possibilità di tracciare una diagonale e, e decidete lo spazio. Se fate come ho fatto io adesso, non delimitate tutto lo spazio, ne lasciate un pezzetto, qua in fuori c'è un centimetro, di lato a sinistra, scusate, a destra, c'è una piccola, eh, come si dice, contenitore di attrezzi, come nella lavagna, e avete un cesso colorato in più colori, una matita eh, e una gomma, per cui potete anche scrivere sopra all'ambiente eh, che volete eh, commentare insomma potete su un livello tra, superiore a quello che state facendo eh, registrare è una può essere di una certa utilità si sì, basta un centimetro lasciare fuori un pezzetto di monitor ecco vedete io sto scrivendo con quella matita lì adesso posso scegliere i colori vedete è una cosa semplicissima è molto più facile a farlo che a dirla. Che però può avere una sottilità perché, per esempio, se voi proiettate il vostro foglio di quaderno o un libro o mettete sul monitor, quindi potete andare a evidenziare o a scrivere eh, qualcosa sopra. Allora, come parte il programma, la registrazione? Basta cliccare a rosso. Quindi di primo acchito, senza imparare nessuna regolazione, voi eh, selezionate il punto eh, seleziona spazio da registrare, delimitate lo spazio e a quel punto cliccate in rosso. Il programma registra la vostra voce e quello che sta sul monitor. Questo diventa il video. Quindi sul monitor c'è una presentazione, voi registrate la presentazione se sul monitor c'è una pagina pdf registrate la pagina pdf e tutto ciò che è presente sul monitor diventa registrazione poi la, avete la pausa e potete spegnere il programma vedete posso minimizzarlo lui sparisce lo trovate qui sulla barra in fondo vedete perché se no quando ho registrato registrata anche questa maschera qua. Eh, di interessante c'è cioè che dal menu configurazioni potete andare a scegliere delle, eh, delle aspetta che lo fermo, mh, tasti, diciamo, ok, eh, tasti rapidi, insomma, no? potete far partire, andare in pausa e registrare. O spegnere il programma semplicemente cliccando Alt F9, vedete, shift F9 praticamente avviate il PC eh, scusate, avviate il programma lo minimizzate e poi qua sotto vedete quando registra perché diventa rosso registrate eh, usando la tastiera non usando eh, non usando i tasti del programma ecco, questa cosa è abbastanza comoda basta impararla una volta poi ci fa sempre Vedete? Ecco, si può gestire il programma di video lezione semplicemente dai tasti. Oppure qualcuno fa così, vedete, lo minimizza, lo mette a lato fuori dalla parte visibile e gestisce quello che vuole registrare, registrare all'interno comunque è abbastanza semplice eh. ecco questo programma come eh, ho fatto vedere fare le video lezioni dal tavolo va bene se usate la telecamera usate questo se invece volete registrare il monitor usate questo è già preimpostato non dovete fare niente perché le impostazioni che ci sono eh, vanno già bene non, non sono impostazioni Mai, uno, dopo che l'ha usato, vede che vuole fare qualcosa di diverso, allora entra nel dettaglio. Ecco, faccio vedere un esempio. Voglio far vedere una presentazione. Il programma registra, vedete, il cambio di pagina, registra tutto. E posso anche fare delle, dei commenti scritti sopra quello che faccio. E posso anche... Eh, Ovviamente dovete cancellarli quando cambiate diapositiva perché eh, resta quello che avete segnato. Vedete? Ecco, come in questo caso dovete cancellarlo. Esatto. E, però è interessante che potete fare anche vedere un video e registrare anche quello. Lui registra tutto e pesca anche l'audio. Dalla, dalla macchina adesso lui sta registrando eh, sia la mia voce sia il video che sta lì sotto e quindi il video complessivo sarà la mia voce e il video complessivo se volete oppure accecate la voce e fate voi il commento eh, che vi garba fare insomma come avete notato il mio mouse evidenzia, muovendosi, evidenzia ciò che vado a dire. E quando faccio clic diventa rosso, vedete? Quando io faccio clic lui diventa rosso. Questo, eh, vedete? Questa cosa è utile per far capire, ecco qua c'è un esempio dove... Eh, qua è il vapore e io sto spiegando come eh, funziona la macchina a vapore facendo andare il video togliendo la voce quindi questo era un video in inglese eh, io sono insegnante italiano e eh, quindi vado a spiegare la macchina a vapore eh, da, con le mie parole vedete. quindi è un programma semplicissimo molto simpatico non costa nulla lo potete anche tenere su una chiavetta o non occupa eh, molto le risorse della macchina quindi potete tranquillamente eh, scaricarvelo e, e provarlo, mm, Direi che è una buona alternativa a Cam Studio che io ho eh, diffuso con Easy eh, eh, Non ho provato il portabile, sono sincero: nel senso che l'ho appena, come si dice in gergo, ravanato perché sono andato a vedere in varie opportunità le cose che fa perché volevo imparare a togliere questi disturbi come l'orario, la webcam, volevo dire se era veramente gestibile, cioè un programma è gestibile quando tu sei padrone del programma e lui non ha delle configurazioni stabili che ti impediscono di eh, far fare al programma quello che vuoi. Inoltre non volevo assolutamente che ci fossero delle scritte pubblicitarie di traverso, di qua di là. È un vero open source, il codice è aperto, quello che fa lo si sa, non invia niente a nessuno. Questo è capture. Allora, eh, per... Eh, come dire, eh, eh, disciplina appunto del webinar, dell'incontro. Adesso io ho finito di parlare di questo programma, eh, lascerei la voce e la parola a qualcuno di voi che magari vuole eh, intervenire, eh, vuole intervenire su, questa, su questo programma e dire qualcosa. Poi se non c'è nessuno che interviene, vediamo se riesco a condividere lo schermo Mostrandovelo, ecco penso che lo vediate perché è sul secondo schermo, eccolo qua, finestra dell'applicazione, condividi, è difficile perché lui si cattura le risorse, lo vedete? Eccolo lì, si si vede, questo è il programma. Il programma nella pagina a lato bene se ci sono delle osservazioni da parte del gruppo nessuno mi sentite mi sentite sì sì allora vado avanti se non c'è nessuno che parla eh, allora io siccome per esperienza ho fatto già un vari webinar e quando sono così lunghi ci si dà 5 minuti di pausa fra una cosa e l'altra adesso parlo di un altro programma, dopo magari facciamo una pausa così in chat si può scrivere qualcosa o pensare a qualcosa comunque finché parlo provate a scaricarvelo se avete lo spazio nel pc e siete in grado, avete una buona rete è un programmino strepitoso che metterò nella prossima diffusione uh, perché è proprio leggero, non chiede tante risorse e lo posso usare tranquillamente i ragazzini. Eh, come ho fatto vedere, qua eh, si vedono, si vedono, si vedono, si vedono i setting eh, no, eh, che sono questi qui. Eh, semplicissimo. Bene, allora abbiamo parlato di questo programma per creare video lezioni dal monitor. Adesso vi faccio vedere quello che avevo messo eh, con l'ISD-DAS. Eh, che ho diffuso. Adesso eh, vediamo se riesco a condividere il monitor di DA. eccolo qua, condividi l'intero schermo, lo vedete adesso, spero, là, sì, lo vedete, eccolo qua. Allora, eh, questa è Isidida, eh, la chiavetta che si scarica dal mio sito, eh, Dentro ISDA, nella versione portabile e anche quella installabile, c'è Cam Studio. Eh, creare video lezioni dal desktop. Questo Cam Studio eh, è un programma portabile, sia di qua, sia. C'è scritto installabile, ma è solo portabile. Qui all'interno c'è la video lezione. Dov'è? Nella parte installabile. Trovate la video lezione. Eh, no. Eh, questa è la chiavetta mia che non c'è, nella vostra c'è e la video lezione che c'è, se la scaricate eh, questa capture, funziona per board credo che sia questa, eccola qua questa è la video lezione eh, dura 5 minuti adesso voglio vedere se riesco a farvela sentire eh, se riesco a farvela sentire usando... facendo usare l'audio esterno, apri impostazioni audio, uh, cuffia a cassa, dovrebbe funzionare, intendo eh, spiegare il funzionamento di cam studio, ecco lo sentite? da usare molto utile per creare videoclip video lezioni esposizioni fotocommentate e quant'altro sentite vediamo come funziona cam studio cam studio ho scelto la versione mirata un film e Mi giusto, forte e chiaro dai, dai. sentite, sentite no. sì o no le funzioni che ci sono sì. forte e sì, sì. allora in questo video ho spiegato molto bene lo trovate sia sul mio canale youtube che, eh, che dentro i CD dai ci servono, insomma, non ci serve più, più di quello che dà una volta fatto doppio clic e, e avviata l'installazione Cam Studio lo troveremo appunto eh, nei programmi aggiunti recentemente e con un doppio clic sull'icona del desktop si apre questa finestra questa è la finestra di Cam Studio a che è identica a quella portabile? qui si, si decide tutto quello che si vuole fare se si vuole registrare tutto lo schermo, una regione o una parte, le opzioni, io ho scelto subito, eh, usa il eh, microfono per poter eh, essere sicuro che registra anche la voce, e ho scelto, e in questo momento lo scelgo, di eh, dare un'evidenza eh, al mio mouse con una pallina gialla per aiutare a seguire la conversazione quello che ti fa bene, adesso dovrei avere la pallina gialla. Lascio perdere le altre funzioni perché mi interessano poco. È un approfondimento successivo. Eh, parlo solo di questo bottone che permette di scegliere il formato finale se AVI o flash. Io consiglio AVI. Eh, però prima di cominciare a fare eh, il video didattico come esempio, voglio ricordare che va sempre eh, controllata con il tasto destro nella funzione eh, dispositivi di registrazione e riproduzione, se sono operativi. Quindi basta cliccare, ecco qua, ci sono gli altoparlanti, operativo, tasto a destra, dispositivo di registrazione, come si vede c'è un microfono eh, USB, che è quello che sto usando e che, come vedete, eh, mostra dal V, metro la, la sua funzione. Adesso faccio un'ipotesi, un esempio, una simulazione di quel che può essere una bidirezione. Ad esempio, prendo una mappa e la voglio commentare, parlo del sergente delle nevi, questo è un utilissimo dal punto di vista didattico per mandare a casa i ragazzi del materiale, dei prodotti fatti a scuola, in classe, ma anche per abilitare i ragazzi ad essere eh, capaci di supportare una argomentazione, non una interrogazione, argomentare sull'argomento attraverso delle fonti, attraverso dei materiali che loro raccolgono, organizzano, meglio se in gruppo ecco, questa è una mappa fatta da una ragazzina preparandola per la terza media per l'esame e potrebbe averla commentata e, e anche eh, parlare eh, aggiungere eh, come era eh, l'Europa nel 1940 agli albori della seconda guerra mondiale Cap Studio registra tutto quello che si presenta sul monitor una volta avviato tutto ciò che avviene sul monitor eh, viene registrato dal programma insieme alla voce le cose interessanti è che possiamo registrare anche pezzi di video 1942. Eh, come si vede lui sta registrando il no, monitor Sono centinaia di migliaia di... e anche l'audio se io voglio tolgo l'audio, come avete visto che faccio, e vado io a commentare. Qui si vede no, il tipo di guerra che è avvenuta, una guerra estenuante, una guerra eh, infinita per, che riguarda la campagna Barbarossa. Insomma, credo di aver dato conto della eh, possibilità didattica di CAM Studio. È uno strumento che io consiglio molto di usare in quanto è veramente estremamente semplice. Alla fine si clicca stop, e nel salvataggio si sceglie la posizione di salvataggio il file che produce un file è abbastanza grosso perché è un avi però sappiate che potete caricarlo su youtube e poi condividerlo con i ragazzi in modo privato o in modo pubblico attraverso la rete e... ecco aggiungo che eh, lo fermo aggiungo io esiste un programmino gratuito che si scarica dal web freeware si chiama format factory questo programma è un programma interessante perché trasforma tutto in tutto. Gli audio in tutti i loro formati, da uno all'altro, video, addirittura i testi. E voi con Format Factory, se dovete caricare una presentazione con LibreOffice, è meglio che caricate il video VMV. Eh, eh, cioè, se lavorate su Windows, lui predilige i suoi formati proprietari, quindi è inutile fare guerra ai formati e usare quelli che meglio si... Eh, la data, no? Ecco, scrivetevelo Format Factory. Questo lo potete scaricare, eh, c'è anche portabile e eh, vi trasforma tutto in tutto. Io, come vedete, sto cercando di darvi tutti gli strumenti residenti perché sicuramente in altri webinar troverete qualcuno che vi dice eh, c'è questo sito che lo fa, c'è quell'altra piattaforma che lo fa. Ma state sicuri che quando andate su un sito a fare qualcosa gratuitamente non portate a casa solo Format Factory. Scusate, il file che avete fatto modificare, ma portate a casa qualcos'altro, oltre a quello, perché nessuno vi dà niente per niente, o pezzi della vostra identità, o pubblicità indotte nelle cose che voi dopo comprerete di qua e di là, o proposte di, oppure eh, cookie o malware o qualcosa. Ecco perché laddove voi potete è meglio che vi fate le cose a casa vostra senza andare in rete. Se ci dovete andare, ci andate perché non avete altra alternativa. Quindi il mio consiglio è di usare il vostro PC come un server e in genere chi non sa usare il proprio pc va proprio ad usarsi la rete e tante persone usano le piattaforme perché non sanno che le cose le possono fare liberamente con software che esistono adesso vi mando avanti il video e non c'è altro da dire CAM Studio nella versione che sto eh, raccontando è la, il programma installato ma eh, il programma si può anche presentare eh, portatile ed è identico non cambia niente semplicemente il programma portatile per avviarlo eh, dove c'è eh, crea video lezioni eccolo qua, cam studio basta cliccare su recorder e si apre la stessa identica finestra quindi eh, diciamo la video guida può andare bene sia per il programma installato sia per il programma eh, portatile ecco devo dire una cosa per correttezza da quando Windows 10 si è aggiornato è stato aggiornato la il programma portabile non va più bene perché Windows ha cambiato le librerie e invece il programma portabile avendo le librerie dentro il programma non ha bisogno di Windows praticamente Windows gli fa gli fa dal trasporto insomma ma lui c'ha tutto dentro quindi usate il portabile se volete usare Cam Studio, ce l'avete in tasca comunque nella prossima release di Isidida che io pubblicherò metterò capture anche se eh, cam studio è leggerissimo è un programma che va anche con pc proprio vecchissimi eh, è un progetto fermo dal 2013 e per questo va bene sui pc vecchi ma sui monitor nuovi fa fatica finiamo di vedere il video perché eh, eh, per far partire cam studio basta cliccare su esecutivo ricorda c'è scritto anche applicazione e il programma registra eh, registra tanto quanto che sia installato o che non sia installato direi non c'è altro da dire c'è solo da sperimentarlo e rendersi conto della comodità dell'usabilità e della facilità di questo strumento che permette di creare delle video-versioni e portare a casa da scuola la didattica per una rilaborazione calma, serena, con tutto il tempo che ci vuole in particolare per i ragazzi con nessuno specifico di apprendimento per le guide eh, dei, dei programmi didattici Ecco, allora, Cam Studio, diciamo, abbiamo capito eh, cosa fa. Eh, adesso eh, vi voglio far vedere eh, se non ci sono osservazioni. Ci sono osservazioni? Eh, allora vado avanti. Ah, No, non ci sono osservazioni. Uh, allora, adesso io vi voglio far vedere un altro strumento che vi permette di eh, creare... Ah, le, le guide che vedete, che vi ho, vi ho mostrato, le ho fatte con Cam Studio, a parte l'ultima, quella lì su Capture, che l'ho fatta con Capture. Eh, adesso voglio farvi vedere, eh, sempre per il mondo, questo è per il mondo Windows e anche Linux, invece eh, voglio dire anche per chi ha so di Linux. Questo strumento che ho imparato a conoscere da poco è eh, di Open Board. Open Board è un programma eccezionale che serve a far funzionare le lavagne interattive. E, eh, lo strumento di registrazione di Open Board eh, è strepitoso perché permette. Open Board ce l'avete su tutte le LIM console di Linux preinstallato e chi vuole installarlo lo può installare eh, dalla mia chiavetta SD, da quella che abbiamo consegnato lo trova sia installabile che portabile. Ovviamente il portabile non va bene come installabile, però funziona anche quello. Eh, adesso vi voglio far vedere la funzione di Open Board, eh, la funzione di Screencast, perché eh, assume al eh, suo interno non solo la possibilità di registrare eh, ciò che voi avete prodotto sulla lavagna, quindi avete fatto uno schema, avete fatto un disegno, avete fatto qualcosa, ma permette di Registrare quello che fate finché lo fate. Adesso vi faccio vedere il video, spero che sia chiaro, casimai eh, ne parliamo a fine video. Eh, se volete sono 18-19, facciamo una pausa, o se mi dite io tiro avanti fino alla fine, perché di solito quando dura più di un'ora la pausa sarebbe canonica. Eh, se c'è qualcuno che mi scrive in chat o che me lo dice nell'orecchio, che io lo senta. Andiamo avanti Agostino Paoli, va bene, eh, vado troppo veloce o va bene così? Datemi un feedback. Va benissimo, c'è disperazione o c'è simpatia? Benissimo, benissimo, benissimo, bene, fa piacere. Allora, adesso vi faccio vedere Open Board. Eh, il sistema vedo che regge bene perché c'è molta disciplina vi ringrazio di questo, siete troppo gentili siamo in 52 eh, due sono i miei, un pc di uso e quell'altro di controllo quindi siamo in 50 non usando la webcam vedete che potete parlare però dopo per fare una eh, uscita in bellezza togliete la disabilitazione del microfono e ci battiamo le mani tutti quanti perché se ci riusciamo a tenere su con l'open source una cosa che non costa nulla eh, due ore vuol dire che è fantastico. Allora adesso vi mostro eh, cosa fa eh, Open Board. Eh, ve lo mostro con questa video guida che ho preparato ieri e che ho messo in internet sul mio canale YouTube. Salve a tutti, eh, sono Francesco Cusello e sto... Eh, facendo questo piccolo video per mostrare la funzione di registrazione eh, di questo fantastico programma che si chiama Open Board che adesso vi sto mostrando Open Board qui ha i suoi controlli eh, permette di creare facilissimamente dei video, delle attività che ci hanno in essere ad esempio io ho fatto questo lavoro con queste diapositive che voi vedete qui a fianco e se io dopo averlo creato che sono queste eh, Dopo averlo creato, qui c'è un video, ci sono dei lavori anche multimediali eh, e interattivi, come in questo caso, col vino, scoccia, eh, patate, la finzenza. Eh, lo fermo un attimo perché devo ringraziare la mia corsista del TFA di Verona, Università per diventare insegnanti specializzati,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 Eh, asincrona con il loro tempo di capire e di imparare lo strumento è fortissimo allora ritorno a piegare e qui podcast che funziona così clicca adesso lo spengo e poi torno a vedere il video appena spengo ecco che il programma mi dice guarda che ti ho fatto il video adesso io lo cerco sul desktop perché gli ho detto vai a salvare sul desktop e, e eccolo qua open board Guardate, ecco quello ho creato. Registra. Noi non vedremo il pulsante di registrazione. E durante la registrazione vedremo il monitor la mia spiegazione e la mia parola. Quindi è interessante perché state vedendo il video di una registrazione che ho fatto finché sto facendo la registrazione. Vado avanti, io mi prendo una, un strumento di evidenza, mi parlo delle leve, come si vede qui e con questo momento racconta come un signore con una leva riesce ad alzare il nudo e passo alla seconda diapositiva, quindi posso descriverla. Alla terza c'è un video. Io cosa faccio? Lo posso far partire? Come vedete registra tutto anche l'audio del video e la mia cioè, Ecco, vedete, ho fatto vedere il video, si sente, posso intervenire, evidenziare, fare, vedete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 assincrona uh, sì. con il loro tempo di capire e di imparare, non si fortissimo. Allora, li a piegare e qui il podcast che funziona così, ci clicca, se lo spengo, e poi farò vedere il video. Ecco, è eh, tutto quello che c'era da imparare, da vedere. Quindi è eh, un strumento semplicissimo, eh, basta utilizzarlo al meglio e, e basta. Insomma, eh, non c'è altro a fare, poi adesso, chiudo il eh, programma e finita la registrazione. Grazie per l'attenzione, Francesco Cusilla, per il video su OpenBot. Ecco, spero di avervi convinto che questo programma è veramente eccezionale. Eh, perché fa diventare la vostra lavagna. Eh, allora, Esterita, ma open bot, non è il sistema che abbiamo sulle limpia. Sì, è proprio quello, signora. Eh, il mio audio salta, ma se non ricordo male nel video originale funziona senza salti. Però nasce come sviluppo la parte OK. Dobbiamo dire che OpenBoard su Sodi Linux ha qualche problema, perché quando parte eh, cosa fa? Eh, eh, alza a tutto volume la registrazione, adesso è uscita la versione nuova, la 1.5.4, speriamo che abbiano risolto, quindi il video che fa Sodi Linux lo fa a tutto volume quindi è un po' distorta la voce, voi semplicemente non, non dovete fare altro che quando cominciate il video, in alto vedete il microfono, abbassate il livello del microfono, perché vediamo se riesco a farvelo vedere, Io adesso se apro open board cosa mi succede non lo so, adesso facciamo una prova, io l'ho aperto e voi cosa vedete? Vedete open board, va bene, ci provo. Eh, quando vado in eh, podcast, adesso è un bordo vero, vero, quello che ho sul mio pc aperto, solo che non vedo più il mouse, accidenti, scusate, un attimo, eccolo qua, e eh, qua si vede quando registro, ah, ah, ah, vedete che si alza, ah, ecco, questo sarà a tutto alto, quindi dovete andare in alto, andare ad abbassare il microfono, e tutto lì, questo è il problema, poi tagliate il pezzo distorto e viene benissimo. Certo è che è uno strumento che fa diventare ciò che avete fatto didatticamente in classe uno strumento condivisibile, cioè la didattica, voi siete editori di voi stessi ogni giorno e praticamente si butta via ogni giorno cancellando dalla lavagna il vostro lavoro. Pensate che bello poter recuperare un lavoro ben fatto, una mappa fatta, eh, una schema insomma giorno dopo giorno si arrisciscono di cose le vostre attività eh, se si blocca il touch bloccato da mesi nonostante la richiesta di aiuto è starita. beh insomma questo lo risolveremo in un altro momento adesso eh, dopo aver fatto vedere Open Board Camp Studio vi faccio vedere Audacity allora Audacity in realtà è una stupidata di programma perché non fa altro che registrare la vostra voce e vi dà subito l'audio perché? Perché anche l'audio ha un suo valore. Cioè, eh, qua in, io l'ho messo in Isilida, eh, registrare, eh, creare audio file. È un programma facilissimo da usare. Guardate, lo facciamo adesso, basta aprirlo. E si è aperto su quest'altro monitor, adesso voi dovreste vederlo. Ecco, cliccate in rosso, vi registra. Per, adesso io parlo e lui sta registrando. Appena ho finito, io gli dico fermati. Il oh, risultato è questo. Adesso io parlo e lui sta registrando. Appena ho finito, io gli dico fermati. Allora, poi andate in file, esporta come MP3 e fate l'MP3. Ah, Audacity, bello di Audacity, non è il registratore del telefonino che vi fa gli audio, permette di selezionare, copiare, incollare, tagliare. Praticamente è il word dei file audio. Potete alzare i livelli, abbassare i livelli. Potete fare contro le registrazioni. Io ho fatto questa registrazione, ci voglio registrare sopra la musica. Lo rimetto all'inizio e fischietto. Adesso io parlo. Aspetta che... Aspetta fa, fa casino. Praticamente è un multitraccia. Crea la traccia di sotto e si sentono tutte e due le tracce. Adesso io parlo. Ecco qua, di detto fermati. Adesso io voglio sempre... È un programma da utilizzare quando dovete fare cose per il teatro, quando dovete fare delle registrazioni da mettere sotto altri, per esempio a uno storylink per fare delle fotostorie e così via. È un programma eccezionale, fa degli MP3 ottimamente e poi potete anche importare gli MP3 e, e tagliarli, eh, cucinarli, fare quello che vi pare. Eh, per esempio una mia corsista ha creato la Divina Commedia in audio per un suo ragazzo cieco e gli ha dato molta soddisfazione perché gli ha potuto pensare rotto, no, però gli ha permesso di ascoltarsi la Divina Commedia. Adesso che abbiamo fatto tante belle video lezioni, cosa facciamo? Ce le teniamo o le diffondiamo? Questo è il problema. Allora, in questa parte della presentazione ho raccontato come si fa con YouTube. Però eh, io adesso lo faccio in tempo reale e vi faccio vedere una stupidata a mettere un eh, video su YouTube. Però se voi il vostro video non volete che vada in giro, ma lo volete tenere per voi, intanto eh, eh, non so se il vostro istituto ha una sua piattaforma di condivisione, potete usare assolutamente quella se non avete preoccupazione che eh, vadano in giro le vostre cose so che ci sono aperte delle questioni legali nel Trantino sull'utilizzo delle video lezioni fatte online perché non fanno parte dei contratti o cosa così insomma si può pensare di tutto però insomma si potrebbe essere giustificata la questione della eh, privacy per i bambini non vogliono essere ripresi così via quindi se lo mettete su Dropbox, penso che tanti di voi lo conoscono, non va altro che trascinato. Adesso io pensavo di farvi conoscere uno strumento eh, gratuito, che è questo, spero che vediate SEND, lo vedete, SEND, eccolo qua, eh, https https.send.fireflash.com Come si fa a trasferire sta roba? Praticamente io faccio un video, e voglio trasferirlo a un altro senza profilare nessuno. Allora, non fate altro che prendere accidenti, si allarga senza che se glielo dico, perché Windows non sono capace di governarlo più di tanto. Vediamo se sta fermo. Là, sta fermo. Allora, per esempio, questo file, vedete, trascina il file per caricarlo. Bene. Adesso, come dico, carica. E dopo che lui l'ha caricato, adesso pensate che io sto usando l'upload di questo PC Nel contempo ne ho quattro attaccati Speriamo che regga. Sì, adesso fra un po' che lui ha finito di eh, caricare su questo server di Mozilla Questo file che può arrivare fino a 2 giga mi pare eh, Quindi una misura non indifferente Ecco ok, Ecco bene, copia il link ecco io ho copiato il link vedete che l'ho copiato e io adesso ve lo metto in chat per esempio in call e voi ve lo scaricate provare per credere quindi voi vi scaricate una video lezione un documento a quello che vi pare fino a 2 giga senza che nessuno profili quello che avete prodotto eh... Quindi potete, ecco qua dice il dirigente, c'è cioè Crassum nella G Suite che va benissimo, bene, potete usare quello, io non sapevo che avete le Google Applications, queste vanno benissimo. Eh, questa diciamo, è una soluzione senza profilazione di nessuno, eh, anche YouTube, io lo uso assolutamente YouTube perché ha una diffusione, c'è poco da fare, ha una diffusione notevole. Pensavo che fosse carino mostrarvi questo sistema a chiusura di questa mia eh, conversazione che è arrivata a un'ora e sei minuti come vi il codice agli studenti tramite il e web school Giova? Sì, utile Sì, mi fa piacere che lo ritorniate così comunque c'è il dirigente che può intervenire perché mi sembra che su queste questioni ne può parlare più lui eh, Sì, prendo eh, la parola, parola grazie eh, Francesco eh, è chiaro che questo intervento che va avanti grazie a Francesco Cusillo da un'ora eh, in maniera fluida, devo dire ottima e eh, non può in questo momento affrontare il, eh, il discorso di Wiscule, ovviamente. Eh, Wiscule è una piattaforma come Edmodo che stanno usando alla secondaria di primo grado, quindi la Leonardo va benissimo anche lei, è molto intuitiva, diciamo eh, mi pare adesso non vorrei eh, sbagliare ma la Lunati eh, la professoressa o un'altra che, o la, no eh, scusate la, la Levi, Paola Levi in questo caso eh, potete anche rivolgervi adesso direttamente a lei per, proprio per fare il discorso dei teacher circle cioè anche di eh, insieme per fare autoformazione tra docenti chiaramente ci vuole una lezione dedicata però nei webinar anche del Ministero eh, c'è WeSchool che è stato contemplato, indubbiamente. Comunque sia, ecco, colgo l'occasione per dire, tutti i software che avete eh, visto oggi, che sono operativi, cioè consentono di fare una video-lezione, consentirebbero poi di fare quelle pillole da inserire o in Edmodo, o in Drive, o in YouTube, o in WeSchool per chiaramente dare agli studenti la lezione. Quindi noi video registriamo in sostanza una lezione. Questo è il discorso, può essere di storia, può essere di altri argomenti, italiano, matematica. Quindi sono strumenti che poi possono realizzare quelle pillole da, o delle lezioni intere intese da mettere poi sulle piattaforme a disposizione degli studenti. Ecco, ecco io vorrei aggiungere che in questo periodo in questo momento di video lezioni i ragazzini ne hanno a disposizione un sacco voglio dire vanno su youtube e trovano la video lezione dell'argomento che interessa allora uno si può domandare ma perché io devo fare una video lezione sul minimo comune multiplo che l'ha già fatta, se voi scrivete il minimo comune multiplo su youtube trovateci trovate centinaia di migliaia la ragione che secondo me una forse ce ne saranno anche delle altre ma io voglio mettere in luce un aspetto è che noi come dice da lucangeli in realtà plasmiamo la, eh, le connessioni cerebrali dei nostri ragazzini e come le spaviamo le spam le plasmiamo con l'esempio con Aiutare i ragazzini ad esplorare un certo territorio in un certo modo. Poi loro dilagano e generalizzano. Scusate qua eh, la disfunzionalità linguistica. Allora, cosa succede? Che se noi mettiamo a disposizione una web lezione, una video lezione, che è il continuum di quello che facciamo in classe diamo la possibilità ai nostri ragazzini non di saltare su altre video lezioni che trovano online pur di salvarsi perché non capiscono come andarne fuori specie in matematica o nelle materie scientifiche meno narrative, meno descrittive ma un, aiutiamo i ragazzini a, a seguire con il loro tempo un ragionamento, una elaborazione che è stata fatta in un tempo stretto in un tempo che magari non era il loro se voi andate a leggervi il libro Dislessia Amica e sui dati che riportano su di quanti ragazzini perdono nelle lezioni didattiche normali, ci sono dei dati terrificati, raccolti da loro, in, eh, raccolti su questo libro, si chiama Progetto Dislessia Amica della Ericsson. Vi, vi consiglio di dargli un'occhiata, perché è una riflessione sulla scuola, di tutto rispetto a Fa eh, impressione questa cosa eh, di quanto i nostri ragazzini si perdono del, del nostro mestiere. Insomma, è un po' come un serbatoio d'acqua che noi crediamo di aver riempito e invece non abbiamo riempito. Anzi, si perde il contenuto per strada e non lo porta a casa. Questo è un peccato perché la fatica di spiegare, ce l'abbiamo fatta, la fatica di imparare ce l'hanno messa, a volte non è proprio mancanza di adesione all'apprendimento, ma è proprio difficoltà a seguire, 5 ore la mattina che cambiano 5 argomenti, con di mezzo tutti i problemi della crescita, i nostri compresi, insomma la video lezione è un modo per portarsi a casa un po' l'insegnante e l'insegnamento e aiutarlo a seguire con il profilo che gli abbiamo dato a scuola per poter riprendere con i tempi opportuni. Quindi non è il fatto che ce ne siano tante, ma non c'è la tua. Mi sono spiegato, spero di avervi un po' convinto, eh, ma io è la cosa che ho sempre pensato leggendo questo libro, appunto perché anche l'associazione di eslessia ultimamente mi ha dato l'incarico di formare i formatori su queste robe qua perché si sono resi conto che o cambia la didattica o anche se cambiano le competenze digitali di ragazzini personalmente cambia poco la situazione di inserimento nella classe deve cambiare la didattica eh, assumere eh, qualità nuove e, e, e piste di... di lavoro nuovo Direi che sto, lo dicevo all'inizio, sto coronavirus ha obbligato in qualche modo tutti noi a riflettere insomma, che il fatto che la scuola non è solo quella. Io credo molto alla scuola che è fatta della presenza della persona, non ci credo alla scuola a distanza, anche se la stiamo percorrendo, ma non è la stessa cosa gestire la relazione, la socialità, l'emozione. Per esempio, una cosa che io mi sono reso conto con i miei corsisti, eh, adesso voi siete tutti insegnanti, non, nessuno vi, vi eh, darà una valutazione così, però siamo tutti separati dalle nostre case. Invece quando sei in classe, se ti distrai un po', chiedi al tuo vicino, dici dove siamo arrivati, dove siamo. Cioè c'è una relazione che aiuta, che compensa le tue difficoltà e ti dà una mano. Mi spiego. Quindi essere in classe, essere vicino agli altri è ben diverso che essere da soli per casa sua attaccati a un pc con le cuffie nella testa cioè dopo due ore che ci le cuffie della testa, eh, preferisci tiratele via. Non so come le vedete voi, io la vedo un po' così. Quindi darei la parola a Stefano Gorla per i saluti, ringraziandovi di avermi ascoltato e spero di avere eh, onorato il vostro desiderio di conoscere questi strumenti, mi resta solo da sperimentarli, insomma. Sì, prendo la parola, ho messo in chat l'annuncio, la conclusione che poco fa c'è stato l'annuncio dal Ministro con il Presidente del Consiglio, anche Conte, che le scuole rimarranno chiuse fino al 15 marzo. Ecco, quindi abbiamo una settimana per utilizzare questi strumenti, eh, queste che grazie al professor Fusillo si sono state presentate, ovviamente, e anche altri, ovviamente, con le varie piattaforme quindi non lasciamo solo i nostri ragazzi perché chiaramente hanno bisogno di noi. Quindi questo che stiamo facendo con grande impegno, ringrazio veramente tutti i docenti che ho comunicato proprio all'ultimo momento, secondo. ecco, qui l'ultimo momento mi dispiace di non averlo potuto fare prima, però vedo che siamo addirittura in 48 ancora adesso, eravamo in 50, insomma, è stato veramente un grande sforzo. Quindi adesso spero che la videoregistrazione sia anche riuscita, di modo tale quelli che non hanno potuto seguire eh, potranno rivedere ma anche gli stessi presenti perché chiaramente sono state date indicazioni molto operative quindi eh, questo è una videoconferenza tutorial devo dire. quindi servirà moltissimo in sostanza, quindi grazie grazie tantissimo quindi non, abbiamo proprio degli strumenti operativi chiaramente la didattica a distanza impegna verso strade nuove, non ci sono dubbi. Arrivarci indubbiamente in questo modo è un po' eh, diciamo, difficile da affrontare, però vedo che c'è grande impegno, c'è questa voglia proprio di ricominciare. Dobbiamo trasmettere anche ottimismo, ovviamente, ai nostri ragazzi in questo modo. Cioè, Nella vita dobbiamo affrontare tutte le difficoltà e cercare di uscirne fuori. Questo è chiaramente anche un esempio concreto. Quindi io chiaramente anche nelle settimane precedenti ero stato a scuola e quindi indubbiamente eh, sarò ancora, ovviamente sono sempre a disposizione anche di tutti, proprio per continuare a supportare tutti quanti. Chiaramente Quindi co, eh, sostengo tutte le iniziative di sperimentazione, l'ho già scritto, lo scriverò ancora, eh. chiaramente domani sera faremo un consiglio di istituto eh, anche con i genitori e eh, per quanto riguarda il discorso dei viaggi di istruzione. Però adesso noi dobbiamo andare avanti, indubbiamente per aiutare i nostri ragazzi. In un periodo così lungo di inattività, chiaramente dovuto a buone ragioni, però non deve interrompere l'apprendimento. Ecco, abbiamo l'occasione di passare dalla scuola, lo dico sempre, del controllo a quella dell'apprendimento. Questo è importantissimo. Quindi anche qui voglio richiamare Daniele Novara, un altro grande pedagogista, che sostiene proprio queste cose. Non è una valutazione assoluta, dobbiamo andare verso una valutazione progressiva. E questo è importante, questo, per dare proprio quella volontà di apprendere ai nostri ragazzi con la motivazione, la motivazione. Quindi abbiamo la possibilità di interagire con i ragazzi, ci credono molto, hanno tanto entusiasmo dall'altra parte. Stiamo, stiamo utilizzando i loro strumenti di comunicazione ovviamente in maniera diversa rispetto a quello che fanno in maniera quotidiana ovviamente tante volte anche in maniera potrei dire dannosa con il cyberbullismo e quant'altro, quindi invece possiamo anche, anche in questo modo insegnare a utilizzare questi strumenti per eh, diventare adulti, per essere autonomi, per crescere ovviamente. ecco concludo qua perché non vorrei dire altro eh, se il vuole lo intervenire con una risata. Ti ho messo questa foto di olio e staglio perché questa, uh, questa presentazione l'avevo fatta come dire si può insegnare a tutti anche a proprio chi fa fatica e arriviamoci sopra e vediamo che devi, di risolvere questa situazione al meglio e quindi io vi saluto anch'io e vi ringrazio dell'attenzione naturalmente sono ci sono se avete bisogno mandate una mail e se c'è bisogno insomma ci sentiamo buona serata a tutti vi ringrazio della anzi ah, sì, adesso possiamo togliere il microfono perché io vi faccio un grande applauso a voi che ti avete sopportato due ore dal nostro ascolto quindi se togliete il microfono ci facciamo un applauso liberatorio grazie <ride> Grazie a tutti e facciamo squadra. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.